Il minuto presidente per replicare alla consigliera Celli. Noi abbiamo già dato questo indirizzo nel nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, già dato in commissione ambiente. Perciò l'indirizzo è chiaramente riguarda questa mozione, ma insomma riguarda un po' il nostro pensiero che è quello di aumentare il numero di agenti accertatori per arrivare anche a 200. Insomma, un numero chiaramente adeguato per poter contrastare questo tipo di fenomeno. Perciò l'indirizzo che è già stato dato anche in Commissione ci stiamo chiaramente lavorando per come dire, quando poi arriverà il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani in Aula eh, diciamo, questo indirizzo verrà implementato all'interno dello stesso regolamento. Grazie Presidente e insomma, ricordo che chiaramente il voto sarà favorevole a questa mozione.